Buongiorno a tutti, qui Arduino Scanato da Yairforex.com e questo video vuole essere la continuazione del video che eh, ho fatto qualche settimana fa dedicato al cross neozelanda dollaro su, doll su yen, quindi neozelanda yen. Eh, ne avevo già parlato eh, circa verso metà luglio, mm, avevo iniziato questa operazione, eh, qui c'è il grafico come potete vedere e in questo caso volevo fare la continuazione per farvi capire un po' come sto lavorando su questo trade che come dicevo nel momento in cui sono entrato con una prima posizione è un trade che eh, ha una view di fondo un pochino più lunga rispetto alle classiche eh, 3-4 giornate o settimane che solitamente vado a fare. Quindi in questo caso sono entrato sulla prima posizione, vi ricorderete dal video precedente che comunque trovate ancora su, eh, qui sul canale mh, qualche video fa, ero entrato qui eh, nel momento in cui c'era stata una price action di un certo tipo e poi come potete notare ho eh, incrementato eh, il mio posizionamento. Andando a inserire due nuovi contratti in momenti separati, eh, non è detto che possa farne, eh, ho ancora spazio insomma, sono molto molto basso come rischio al momento, Tuttavia, il tipo di trade è sicuramente interessante perché l'idea è quella di andare a prendere eh, dei, dei livelli abbastanza ampi. All'epoca, appena ho fatto il, il, primo, il primo trade, cioè la prima operazione, dicevo appunto che l'idea era quella di andare a prendersi profitto sulla zona alta, eh, diciamo zona 83, 82, 90, che è la zona, questa qui, eh, molto molto importante di vendita, dove eh, la, la coppia neozelanda yen proprio nel 2016-2017, poi vediamo a metà del 2017, aveva avuto proprio le eh, vendite forti, in realtà anche prima. Quindi vedendo, vedendo un po' la struttura eh, di price action di questo mercato, tutto quello che poi ha fatto nell'ultimo periodo eh, è possibile che il mercato un po' alla volta possa arrivare. Io quindi sono abbastanza tranquillo e paziente, ovviamente il primo obiettivo saranno le zone queste qui di massimo precedente, quindi da area 78 a area 79, 70, 80. E in questo quest ultimo mese, quando ero entrato la prima volta praticamente su questa zona, ho fatto due nuovi trade. Il primo è arrivato qui, vedete, su questa zona, ho quindi incrementato il mio posizionamento con un ulteriore contratto, neozelanda yen eh, su una ulteriore price action quindi una classica pin bar last kiss che si era venuta a formare proprio con falsa rottura dei minimi precedenti su una zona di domanda molto forte zona supportiva tecnica quindi eh, dove la price action è stata perfetta qui con un classico segnale dei miei che utilizzo da, da, da, da sempre e eh, quindi sono entrato ancora perché ero entrato inizialmente eh, molto molto leggero e l'idea infatti anche all'epoca quando feci il video dissi proprio che l'idea era quella di incrementare poi magari se c'erano le opportunità quindi ce n'è stata una, eh, il mercato ha iniziato subito a salire per poi ritracciare, poi crearmi in realtà un ulteriore price action ma non ho voluto subito incrementare qui e poi ho incrementato qui, ieri si è venuta a creare tra l'altro una FTV, eccola qui, una FTV classic doppio minimo higher che al momento sta portando nuovamente sui prezzi complice ovviamente un neozelanda dollaro contro dollaro americano e un dollaro americano contro yen giapponese che sono i due cambi che formano questo cross che eh, stanno vivendo un periodo assolutamente eh, long o comunque Neo sta, il neozelanda dollaro sta tenendo eh, un buon supporto 0,69-0,70% e eh, il dollaro yen è ormai eh, diciamo ampiamente bullish e addirittura sta andando verso l'obiettivo che di medio termine per me è 112 quindi anche 114 quindi questa situazione qui il neozelanda yen che è un uh, assolutamente un um, come dire un po il figlio de dei due un po il, il prodotto ecco dei due eh, non può altro che far uh, fare delle salite quindi crescere e in questo caso direi che è assolutamente mh, quindi interessante mantengo questa posizione quindi ci sono state svariate price action che mi stanno indicando e mi stanno confermando eh, un mercato in evoluzione eh, long non è detto che possa continuare a, eh, a fare un ulteriore non solo un ulteriore anche di più eh, inc incrementi, cioè altri incrementi su questa posizione. Eh, di spazio diciamo ne ho, anche in questo momento sto con un rischio molto molto basso rispetto <coughs> al mio capitale e quindi in questo caso direi che ci sta tutto. Eh, adesso l'idea è quella comunque di aggiornarvi rispetto a questa posizione perché è sicuramente ehm, interessante anche a livello di studio didattico per chi eh, vuole approcciare questa metodologia di lavoro nel trading quindi con la price action quindi guardando esclusivamente quello che ci dicono i prezzi per fare trading quindi eh, vedremo come si evolverà vi farò magari non so, tra una ventina di giorni, tra un mesetto vedremo un po' come si sarà evoluta e ve la, ve la mostrerò questa posizione per come si sarà mm, appunto evoluta come dicevo prima eh, adesso attendo ovviamente un, uh, un arrivo verso questa zona qui, 785 e 78 e 40, da qui magari mi potrei aspettare un ulteriore swing per poi magari uh, un ulteriore allungo, quindi la seguirò ovviamente sicuramente un po' più di medio quindi sul weekly principalmente ma andrò a osservare bene il daily perché il daily mi ha permesso di fare degli incrementi e quindi se volessi addirittura incrementare ancora uh, la posizione che ripeto a livello di rischio. Ci posso farlo assolutamente eh, lo farò ovviamente con delle price action come quella per esempio che si è venuta a creare qui oppure qui oppure qui perché sono tutte price action di un certo tipo quindi eh, per finire ecco si nota come il mercato da dove ho iniziato a comprare io che era un movimento ribassista nel breve come si può notare dal grafico daily ma era un eh, ritracciamento al momento guardandolo un po' più di ampio respiro perché se lo guardavamo su grafico settimanale che ci mostra la view di fondo eh, notiamo come questo è eh, un ritracciamento di questa fase long, in realtà poi nel eh, giornaliero quindi era una fase eh, discendente, una fase dove si stava indebolendo il cross ma che ha trovato un supporto proprio su dei livelli chiave stando a 5, 50, 76, 76, 20 e da qui adesso vedete è ritornato. Uh, un movimento anche nel breve, bullish, quindi il mercato ha iniziato a fare degli swing low, dei swing high, degli swing low, degli swing high, quindi il mercato ha iniziato a muoversi uh, più verso l'alto anche nel breve termine, anche in un'ottica un po' più di qualche giorno. Questo è assolutamente ottimale perché questo significa che il mercato sta cambiando la fase di ritracciamento in una eh, in una continuazione di quel movimento long che mi aveva permesso anche di capire che questo eh, tipo di cambio aveva ancora possibilità di salita e, e quindi questo quindi vedremo un po' l'evolversi adesso obiettivo iniziale ovviamente senza mm, prendere profitto diciamo eh, 78 e 70 l'idea sarebbe e qui già vedete ci sono delle aree chiave l'idea sarebbe quella di portarsi almeno tra 79 e 20 79 e 15 e eh, area 80 che diventa la zona di massimi precedenti guardando il settimanale potete ben capire che questa qui è un'area sicuramente calda, però per come si sta impostando, per come si è impostato, ricordiamoci anche tutta la price action sul weekly ovviamente che mi ha confermato quello che poi ho voluto fare, eh, l'idea è vedete, di andare, di arrivare molto più in alto. Abbiamo un'altra area 81 dove nel passato 2018 gennaio 2018 c'era stata questa eh, area di offerta di New Zealand Yen, eh, però vedete che come l'area più importante diventa questa. Probabilmente questa zona credo possa essere testata se dollaro yen andrà verso area 114, principalmente 113,80 e il dollaro neozelandese sul dollaro americano dovesse andare intorno almeno a 0,73 e mezzo. Che cosa significa? Andiamo a vedere. Dollaro yen, eccolo qua, prendiamo weekly così, dovesse andare in area 114 113,80 cioè la zona che passa qui che come potete notare è assolutamente una zona importantissima di, di offerta di dollaro yen e che per come si è creata un po' tutta la dinamica dei prezzi quindi tutta la price action sembra un po' alla volta eh? sto dicendo nel tempo poter andare verso di qua e il neozelanda dollaro eh, che oggi vede tra l'altro una giornata positiva Andiamo sul settimanale, anche qui vedete che ha fatto una bella price action, Ho fatto anche qualcosa qui tra l'altro, eh, verso area 73, 73 50 ma anche 73, quindi praticamente i massimi di questo trading range ehm, ormai di, di qualche mese. Facciamo proprio un calcolo magari, prendo la calcolatrice per farvi capire se eh, il dollaro yen dovesse andare verso i 113,80, moltiplichiamoli per lo 0,73 che è la zona questa qui di eccolo qua eh, di, de, di Neo Zelanda dollaro vedete che moltiplicando i due che sono i due cambi che formano il cross viene proprio area 83 83 andiamo a rivedere che cosa significa su Neo Zelanda Yen sarebbe la zona questa qui 82, 80, 83 quindi diciamo che eh... I movimenti al rialzo di dollaro-yen e neozelanda-dollaro nel prossimo futuro, cosa che credo possa avvenire, uno yen molto debole e una neozelanda che ha tenuto anche in questo rafforzamento di dollaro dell'ultimo periodo, potremo tranquillamente, credo, ovviamente con un po' di pazienza, vedere quel livello. Quindi eh, vediamo, potrei anche rimanere con questi tre contratti, potrebbe essere che riesca a aggiungerne e eh, scalare per andare verso quella zona. Bene, per oggi è tutto, volevo appunto farvi vedere questo video per aggiornarvi dell'operazione, per farvi capire anche un po' i ragionamenti che ho fatto relativi al cross e allo Zeranda Yen, alla price action sul cross e a quello che è la price action e eh, le mie idee sui due cambi che la formano. Io vi saluto, vi auguro ovviamente un buon, eh, una buona giornata un po' trading simple. vi chiedo ovviamente se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace, di iscrivervi a questo canale se ancora non siete iscritti per eh, così eh, avere, eh, vedere tutto quello che eh, facciamo, se il um, trading con la price action vi, vi può piacere e eh, può darvi del supporto nel vostro trading e di attivare la campanella perché attivando la campanella riuscite ad avere tutte le notifiche dei video, le live, le cose che facciamo qui sul canale YouTube. Io a questo punto vi saluto, vi auguro una buona continuazione e ci vediamo presto. Ciao!